Per quanto riguarda invece l'evento di cui ci occupiamo oggi, eh, i bonus edilizi, eh, quali credi che possano essere nell'immediato eh, alcune misure che possano in un certo senso eh, favorire e rendere strutturali, insomma, appetibili questi bonus per le aziende? Bisogna sicuramente intervenire su una norma che ha una serie di luce e ombre non dimentichiamoci che questa norma ha subito oltre 30 modifiche dalla sua emanazione una norma che deve diventare però strutturale per garantire un uh, sostegno al sistema, all'indotto edile, edile che rappresenta una delle principali uh, diciamo, uh, attività trainanti del nostro Paese. Uh, gli interventi da, da porre in essere sono sicuramente riduzione della percentuale di retrazione, uh, una maggiore Uh, degli dell'intervento a realizzare anche a luce di quanto è accaduto ieri a livello comunitario e si è passata la direttiva sulla riqualificazione energetica, quindi ci sarà bisogno di supportare i cittadini, i proprietari di immobili per la riconversione e la riqualificazione energetica di un patrimonio immobiliare con quello italiano che per oltre il 65% non risponde ai requisiti minimi di uh, diciamo uh, di qualificazione energetica e da ultimo bisognerà ulteriormente intensificare il ruolo dei professionisti quali asseveratori e attestatori per evitare quella purtroppo incidente che si è registrato in fase di prima applicazione della norma di abusi e di frodi ai danni dell'erario.